Vedo con enorme piacere che il buon Roberto Colombo mi ha collegato, prima che un ospite, un grande amico, l'avvocato Gianfranco Amato. Ciao Gianfranco e benvenuto. Ciao, ciao Roberto. Spero si senta bene. Si sente benissimo. Perfetto. È sempre un grande piacere, anche di prima mattina la domenica, sentirti e vederti sulla Grazie. strada della libertà. E eh beh certo, sì, quest'oggi. Poi dai, insomma, di libertà Gianfranco sta girando il paese in lungo e in largo, io lo sto seguendo, andate anche sulla sua pagina Facebook, la pagina di Gianfranco Amato Fans, sostanzialmente, dove ci sono anche tantissimi contributi eh, video. Salutiamo anche l'amico comune eh, Gian Piero Bonfanti, perché questo va. Va detto, eh, sempre collaborato e collabora tutt'oggi, vedete poi come sulla sua libertà questo paso che cerchiamo sempre di costruire domenica mattina, grande amica di Gianfranco è Silvana De Mari, è Alessandro Meluzzi, è Povia il cantante che con la sua voce, con le sue canzoni porta della libertà. Quindi anche quest'oggi ci tufferemo in questi argomenti, però la prima domanda Gianfranco che voglio farti, insomma un po' quella di queste ultime ore, un po' i quotidiani moderni, insomma sostanzialmente in sostanza dopo lo sgambetto dei grillini eh, di questi giorni, eh, insomma il, il, il, il Draghi sostanzialmente ha diciamo così portato di missione a Mattarella, a, che puntualmente ovviamente è respinte, Qualcuno dice altro colpo di mano, quindi mercoledì ci sarà, sarà una giornata importante perché eh, ci sarà questo, questo, così, questo, questo punto della situazione in aula per vedere un po' le famose tre ipotesi diceva il Corriere della Sera, quindi elezioni come sicuramente io e te neanche te lo chiedo ospichiamo, eh, un conte bis oppure che rimanga... Eh, così come la situazione, magari con qualche aiutino al Movimento 5 Stelle rispetto alla legge di bilancio, poi si sa, qualche emendamentino qui, un aiuto di là, insomma alla fine è giusto da accontentare l'elettorato che devo dire che con reddito di cittadinanza l'elettorato del Movimento 5 Stelle è stato molto accontentato da questo punto di vista. Però io aggiungo una quarta ipotesi, Gianfranco, attenzione, dimmi se posso sbagliare, un eventuale commissariamento del Paese. Perché Draghi è uomo della BCE, uomo dell'elite finanziaria che in questo momento stanno scalpitando, stanno un po' tremando perché lo vogliono, lo adorano, è uomo che fa bene quello che gli dicono da questo punto di vista. Quindi non vorrei che in questo momento di crisi, eh, non causata a questo punto dallo stesso Draghi, quindi lui ne uscirebbe tra virgolette pulito, si rischia anche un commissaramento, è l'estrema razio, eh? però volevo ascoltare un po', diciamo, in sintesi, un tuo concetto: sì, Roberto. Sai, noi abbiamo sempre le idee molto chiare da questo punto di vista. Intanto, eh, non c'è dubbio che la soluzione più pulita, più lineare quella auspicata ormai da tanto tempo, sarebbe ridare la parola agli elettori. Ma eh, io mi chiedo se ancora in Italia vale l'articolo 1 della Costituzione, che dice che il popolo è sovrano. Eh, se guardiamo che cosa è accaduto eh, mh, e come sono stati eletti gli ultimi premier in Italia, beh, insomma qualche dubbio viene anche. Eh... eh sono molto contento anche che il nostro, un altro nostro grande comune amico eh, Roberto, che è Max Romeo, Massimiliano Romeo, eh, presidente dei senatori della Lega, abbia in un'intervista al, al giornale, sia stato molto chiaro. Abbiamo detto qui bisogna ridare la parola agli elettori. Cioè, eh, ma perché? Io, io mi chiedo questo, Roberto: sempre restando nell'ambito della libertà, ma perché? in tutti i paesi del mondo eh, andare al voto è la cosa più normale, più fisiologica di una democrazia, l'hanno fatto, nonostante le, le epidemie, la guerra in Ucraina e tutte queste robe, in Italia eh, eh, evocare il voto è come eh, eh, evocare qualcosa di terribile, arrivano i barbari, no? cioè, la cosa più importante è scongiurare, è stato usato anche questo verbo, è scongiurare il voto, No? Eh, ma è stato usato anche da personalità istituzionali molto alte cioè, che cosa c'è che non va nel fatto che il, il popolo si pronunci eh, quando c'è un, una crisi così perché vedi, anche io sono perfettamente d'accordo con te sai che quest'uomo a noi non è mai piaciuto eh, no. eh, l'uomo delle che rappresenta i poteri finanziari, l'elite, tutto quel mondo eh, del nuovo ordine mondiale, di questa oligarchia eh, che, che poi riflette sempre il politicamente corretto. insomma A me eh, vedere il, il Presidente del Consiglio il Ministro italiano inchinato a, a una come Greta eh, insomma, fa, fa, fa, fa, fa impressione. Eh, non possiamo certo dire che sia un federalista o un autonomista, perché rappresenta il centralismo romano, eh, è l'impersonificazione di questa roba. Quindi il mio dubbio, il nostro dubbio, tu sai che noi cerchiamo di guardare la realtà con, una certa, con un certo giudizio critico, no? E' eh, che addirittura a un certo punto anche tutto quello che è successo è funzionale al progetto, perché se, usci se dovesse uscire con una soluzione che non sia quella naturale, cioè dare la parola ai elettori, quest'uomo esce rafforzato con dei poteri che nessuno, ma neanche Benito Mussolini, eh, ha mai avuto in Italia, con un accreditamento esterno interno internazionale internazionale che fa paura lui oggi è nella condizione di dire va bene avete creato tutto così io me ne vado volete che resti pregatemi in ginocchio e datemi pieni poteri a queste condizioni io resto tu pensi che di fronte a una roba del genere i partiti non, non, non diano tutti la fiducia No, ma infatti anche perché insomma io l'ho detto anche in tutte le dirette ne abbiamo parlato anche recentemente due puntate fa c'era Alessandro Meluzzi eh, un ospite che a volte dà fastidio lo so anche per questo ospite qualche volta sono stato sgridato però vedete che alla fine l'importante è portare i concetti no? l'importante è portare i concetti di uomini liberi se ogni tanto si dice che, la pole, che Draghi o questo tipo di eh, di eh, utilizzo del Parlamento, che risulta sostanzialmente un, un film di Netflix, eh, dove arrivano gli attori, però c'è un regista che diventa il premio, il regista non li leggono mai gli attori. Lui decide cosa devono fare gli attori, eh, il regista non chiede neanche al popolo la trama del film. No, alla fine, da questo punto di vista. E quindi questa modalità da Monti in poi a me non è mai piaciuta, cioè alla fine non è mai piaciuta, ma si è dimostrata deleteria. Intanto solo negli ultimi dieci anni, 11, perché Monti arriva nel 2011, quindi sì, Praticamente 11, gran parte dei pezzi dell'economia italiana sono stati svenduti. Abbiamo perso anche gli ultimi sussulti di sovranità, quindi già lottavamo contro un'Europa superstato, come già negli anni 90 Bossi aveva messo in evidenza. E oggi ci siamo trovati dove non c'è più anche una sovranità nazionale, un'Europa che decide una Commissione europea, parlamentari decidono fino a un certo punto, purtroppo, dico purtroppo. E dall'altro punto di vista si è inserito questo potere globalista che tu hai ben sottolineato, l'hai sempre sottolineato, non solo qua sulla Astro Libertà, ma ne hai fatto un po' una scelta di vita. Dopo entriamo anche nelle modalità, perché non si parla solo di economia, si parla di ideologia gender, si parla di preparazione del transumano, si parla di argomenti che sicuramente, voglio dire, da questo punto di vista sono ancora più pericolosi di quello che stiamo dicendo adesso.